Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come installare eh, un vecchio sistema operativo a riga di comando, il DOS, all'interno di una macchina virtuale. Abbiamo scaricato VirtualBox da questo sito qua e vedete potete scegliere qual è la vostra piattaforma, se è, se è Windows OS oppure se è Linux. Poi abbiamo scaricato il FreeDOS, da questo sito qua, vi mettiamo tutti i link nella descrizione, e abbiamo scaricato l'immagine del floppy, significa un file che simula diciamo virtualmente il floppy vero e proprio di plastica. E poi abbiamo scaricato da questo sito qua l'immagine del floppy da 3.5 del gioco Prince of Persia, per giocare con i giochini. Quindi installeremo in, avvieremo in VirtualBox. Eh, diciamo una macchina virtuale con DOS e poi giocheremo con Prince of Earth. è abbastanza semplice, basta fare nuova macchina virtuale digitare DOS immediatamente il programma capisce che stiamo creando una macchina virtuale in versione DOS e non in altri tipi di versione, si fa successivo e si sceglie la memoria RAM, eh? ovviamente che cos'è una macchina virtuale? La macchina virtuale è un'entità che ha come risorse quelle del computer vero e proprio, quindi se io, ad esempio, nel computer ho 4 giga di RAM, non posso avere una macchina virtuale con 8 GB di RAM, non ha senso. Se io, per esempio, nel mio computer ho un processore I3, Intel I3, e non mi vanno i giochi, non è che posso fare una macchina virtuale con un processore Intel I7 e fare andare i giochi. Quindi le risorse, diciamo, virtuali della macchina virtuale sono collegate alle risorse vere e proprie. In questo caso ci dice di scegliere la RAM, come vedete, la RAM è molto bassa perché stiamo installando un sistema operativo molto vecchio ma noi mettiamoci addirittura 64 MB di RAM e facciamo successivo stiamo scegliendo quali sono le risorse poi bisogna scegliere che tipo di disco fisso mettere lasciamo decidere a lui facciamo subito Crea va benissimo questo tipo di disco il VDI facciamo successivo e diciamo in dimensione specificata perché va ancora più veloce e tanto il disco fisso virtuale sarà diciamo piccolissimo Vedete che lui assegna 500 MB, quindi stiamo creando un computer virtuale che ha un processore virtuale, una RAM di 64 MB e un disco fisso di 500 MB facciamo Crea. Ed ecco che la nostra macchina virtuale è creata, come vedete viene etichettata DOS ed è spenta. Clicchiamo Impostazioni perché noi dobbiamo verificare l'architettura virtuale come se aprissimo il case del nostro computer. Generale dice, dice DOS Sistema vedete, dice che ha messo il floppy come prima unità in partenza cioè all'avvio, al boot ci sarà il floppy poi ci sarà quello ottico e poi il disco io posso giostrarmi queste cose muovendole così a me va bene il floppy perché va bene? perché ho scaricato in realtà un'immagine floppy di Prince of Persia e del disco de, dell'installazione di DOS il processore ci dice che degli otto disponibili perché questo eh, computer in cui io sto lavorando il computer vero e proprio è un processore quad core con due thread diciamo, per, eh, per processore, quindi ne conta 8, noi diciamo di metterne va, due processori, esageriamo facciamo un computer DOS con, 4 MB, eh, con 64 megabyte di ram eh, due processori e poi mettiamo lo schermo lui dice che va bene 5 megabyte noi vogliamo esagerare, mettiamo una, una scheda grafica no? virtuale che non esiste da 128 megabyte quindi è molto semplice, è come se stessimo assemblando un computer ma invece che farlo con parti vere e proprie lo stiamo facendo praticamente in maniera virtuale. L'archivazione dice che il controller del floppy è vuoto, cioè non ci ho messo nessun, vuoto, eh, nessuna, scusa, nessun disco e anche il disco ovviamente è fisso è vuoto. Allora mettiamoci un dischetto, mettiamo un dischetto vero e proprio? Evidentemente no, noi metteremo un disco virtuale, cioè un'immagine e fa scegli il disco floppy. Andiamo nella scrivania e il nostro primo disco floppy è l'immagine del DOS Free DOS. Facciamo apri, di modo che quando partirà la nostra macchina virtuale avvierà DOS. Queste sono, vedete, tutte eh, le eh, altre periferiche virtuali, vedete che simulano una specie di Sound Blaster 16 utilizzando la periferica vera e propria del nostro computer che è Pulsaurio. E poi ci sono tutte queste altre caratteristiche che non ci interessano. La nostra cosa principale è sapere quanti processori ci sono. 2. quanta memoria RAM c'è ma potevamo anche lasciare tutto già deciso l'unica cosa che dobbiamo è infilare dobbiamo fare infilare l'immagine del disco floppy virtuale all'interno del floppy virtuale abbiamo fatto tutto praticamente, facciamo ok e adesso facciamo avvia che cosa significa che in questa schermata noi potremmo avere tante macchine virtuali una con Windows, una con Linux, una con iOS, quello che ci parlo, avvia vedete questa è la eh, familiare schermata quando si accendeva una volta il computer era no, con le scritte grigie su nero poi ci dice qual è eh, la lingua preferita facciamo inglese e poi ci dice eh, facciamo così invece di installarlo possiamo direttamente andare da DOS sul dischetto senza installarlo nell'hard disk quindi in pratica non ci serviva quasi l'hard disk perché all'inizio nei vecchi vecchi computer non c'era neanche l'hard disk c'erano due Disc. Vedete, che siamo all'interno del dischetto. Se ne facciamo DIR, siccome all'interno dei dispositivi noi abbiamo vedete, infilato il dischetto virtuale FreeDOS, se ne facciamo DIR, vedete che ci sono i file del DOS, ma noi il DOS in un battibaleno l'abbiamo già caricato. Quindi, che cosa facciamo? Facciamo floppy disk, rimuovi disco come se lo rimuovessimo premendo il pulsante nel mondo vero. E facciamo scegli un'altra immagine e ci mettiamo ovviamente Prince of Persia. Anche questa è un tipo di immagine. Facciamo apri. Adesso se noi facciamo dir, possiamo notare che ci dà le, eh, diciamo, la lista dei file del disco Prince of Persia e non più del DOS, perché è come se abbiamo cambiato il dischetto. Se noi facciamo dir asterisco.exe ci dà tutti gli eseguibili e vediamo che c'è il primo eseguile Prince. Potremmo installarlo nell'hard disk virtuale, ma noi, noi possiamo fare direttamente così. Prince.exe e incredibile, in un battipaleno abbiamo creato un, una specie di computer 486 DOS. Il giochino parte subito perché abbiamo tolto il dischetto del DOS, messo quello del, del giochino. Ovviamente virtualmente, senza infilare il computer in cui sto eh, praticamente facendo questa cosa, non ha un'unità floppy. È tutto virtuale, facciamo spazio vedete che se noi clicchiamo praticamente entriamo nella macchina virtuale e il giochino è già pronto eccolo qua è veramente semplicissimo possiamo giocare con le frecce ovviamente del nostro computer giochiamo e abbiamo già praticamente fatto possiamo fare il giochino poi a seconda delle caratteristiche del vostro computer si sentirà l'audio o non si sentirà l'audio ma praticamente il giochino è già caricato quindi abbiamo semplicemente creato una macchina virtuale velocissimamente e che cosa abbiamo fatto? Per uscire diciamo, dalla schermata bisogna fare il control sulla tastiera destro e vedete che ritorna il mouse, quando clicco all'interno della macchina virtuale scompare il puntatore del mouse perché io sono come all'interno del computer virtuale se io premo nella tastiera del computer vero il control destro mi rimpadronisco del controllo. Io chiudo, ecco fatto. Praticamente ho creato una macchina, una macchina virtuale con VirtualBox. Virtual semplicemente scegliendo quale fosse la memoria RAM, la memoria della scala grafica, il numero dei processori, la posizione del floppy in maniera molto semplice. Poi ho infilato nel floppy un floppy di plastica vero e proprio. No l'immagine del free DOS, poi l'ho tolta e ho infilato quello di Prince of Persia, ho lanciato il, il comando prince.exe ed il giochetto è praticamente immediatamente partito, questa è una cosa diciamo effettivamente molto, molto divertente perché in internet si trovano, si trovano tutte queste immagini, questi eseguibili e in un attimo si può avviare una semplicissima macchina virtuale con DOS e giocare a tutti i giochini diciamo che funzionano con questo tipo di metodologia grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine spero che vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia